Allora, oggi facciamo un altro esercizio, tanto per variare un pochino, e ci spostiamo da esercizi più astratti, no? come quelli dei quadrati, eccetera, a esercizi andiamo, un pochino più applicati. Giochiamo con questo. C'è già una parte di progetto iniziale su GitHub, si chiama appunto Pardon. Voti Nobel, quindi se volete seguire potete cominciare a scaricarvi se cioè mi fate un fork e un clone di questo progetto così partiamo già con delle classi di partenza non dobbiamo scriverlo da zero. No? Ma Ovviamente la parte interessante non c'è ancora. Ehm, qui ipotizziamo che voi vogliate partecipare ad un concorso per vincere il premio Nobel. No? È un premio Nobel un po' particolare perché premia coloro che hanno la media più alta in un sottoinsieme, non la media complessiva però, di un sottoinsieme dei propri esami, la cui somma dei crediti sia esattamente M. Quindi ogni anno la commissione a Stoccolma di Nobel decide quanti crediti eh, valutare, quindi potrebbero essere 100, potrebbero essere 120 e va, eh, voi dovete presentare il vostro curriculum indicando un insieme di corsi che avete superato, la cui somma di crediti faccia esattamente quel valore M, e che la cui media ovviamente sia la più alta possibile. Allora, per presentare domanda ovviamente dovete riuscire a ottimizzare quali siano i corsi che indicate. Quindi trovare un insieme di corsi, non sappiamo quanti, 1, 2, 7, 8 la cui caratteristica sia che abbiano esattamente M crediti e la cui media, non somma dei voti ma media, media pesata con i crediti, sia la più alta possibile. Ok? Allora questo significa andare a cercare di ottimizzare un insieme di corsi sottoposto a essenzialmente due vincoli, cioè un vincolo di fattibilità, cioè devo avere esattamente M crediti e poi un criterio di ottimizzazione, se io ho due combinazioni di corsi che hanno esattamente i miei crediti, quello preferibile rispetto all'altro è quello che ha una media più alta. È una variante, se vogliamo, un pochino più applicata di, di un, di un, del problema dello zaino che probabilmente avete già sentito citare no, a ricerca operativa, però qua lo risolviamo in modo diciamo, ricorsivo e esaustivo. Um, questo, questa applicazione non vogliamo solo fare, fare solamente l'algoritmo la, la, diciamo che è già stato preparato un piccolo, una piccola interfaccia grafica eh, che è qua molto banale in cui devo inserire il numero di crediti, clicco su calcolo la migliore combinazione e qui c'è uno spazio in cui potrei stampare il risultato quindi abbiamo questo numero di crediti che è una casella di testo chiamata input, questa casella di testo che si chiama result, poi abbiamo un bottone calcola migliore combinazione che chiama un metodo do calcola migliore combinazione e questo, metodo che chiama, questo bottone che chiama un metodo do reset. E nel progetto c'è anche un controller vuoto che già contiene lo scheletro. Ma una cosa molto semplice, semplicemente per visualizzare le cose in un'interfaccia in un pochino decente, più decente che non semplicemente stampare sulla console. E ovviamente questo lavora a partire dal valore di M che l'utente inserisce in questa casella e a partire dalla conoscenza di quelli che sono i vostri esami e i voti che avete ottenuto nei vostri esami. Questa conoscenza dov'è? e il, um, il testo dice che eh, all'interno del progetto nella cartella db c'è un piccolo database che contiene un esempio di voti no? che potete caricare poi eventualmente personalizzare con i vostri qui noi abbiamo messo dei numeri ovviamente a caso oppure dentro questa classe model No, dov'è? Dov qua dentro dentro, DAO, è una, dentro il DAO dentro il package DAO c'è una classe popola DB che di fatto fa una serie di insert in java Quindi la il DAO è già, è già implementato e c'è questa classe popola DB che se volete potete usare per inserire i vostri voti chiaramente c'è un oggetto esame eccetera eccetera ma queste sono parti diciamo di standard su cui non, non ci vogliamo soffermare quindi la cosa più veloce per riuscire a partire è andare a importare portare questo database quindi carica il file che si trova Qua in voti Nobel, database, esami, esegui lo script e ci ritroviamo con un esame triennale, tabella esami e questi sono i dati di esempio che ci troviamo già in questo database. Quindi cosa deve fare la nostra applicazione? La nostra applicazione deve leggere questo database acquisire il valore di M e cominciare a ottimizzare, sputtare fuori qual è il sottinsieme di voti migliore, sottinsieme di, di insegnamenti, di corsi migliore. Allora, al di là del codice che adesso scriviamo, eh, qual è l'impostazione ricorsiva che possiamo dare alla soluzione? Quindi proviamo a prenderci qualche appunto per ragionarci. Vediamo un altro file, chiamiamolo ricorsione. E qui ci appuntiamo il ragionamento che, che facciamo. Qui noi abbiamo un input che è un set di corsi, che poi sarà memorizzato dentro un set java o dentro una list, poco importa. Set di oggetti esame, di dimensione variabile, non sappiamo quanti sono. In input abbiamo anche numero di crediti m. Oh che brutto che uno faccia piccolo così. E noi dobbiamo dare in output un set di esame, virgola, sotto insieme di quello di partenza, per cui la somma di esame.crediti sia esattamente uguale a m e la media di esame.voto sia massima. E vabbè, questo è ciò che dobbiamo fare, poi qui c'è scritto esame, mm? che abbiamo formalizzato il problema. Quindi alla fine la nostra procedura ricorsiva, la nostra procedura di ricerca dovrà costruire un insieme o una lista, se vogliamo mappare insieme su una lista, di esami E quindi, se sposiamo la filosofia della ricorsione, dobbiamo costruire un algoritmo che generi, di prima battuta, tutti i possibili sottoinsiemi di un insieme dato. Quindi chiamiamolo set di esame eh, iniziale, partenza visto che poi l'abbiamo chiamato partenza dopo, quindi dobbiamo, la strategia che ci diamo è generare tutti i possibili sotto insiemi dell'insieme di partenza. Qui parlo di insiemi e non di elenchi, non di liste, perché l'ordine non mi interessa. Cioè la soluzione analisi matematica e chimica e la soluzione chimica dell'analisi matematica, che sono due elenchi diversi, due liste diverse, danno esattamente la stessa somma di crediti e danno esattamente lo stesso voto medio e quindi non, mi devo, non li devo trattare come due soluzioni diverse, altrimenti andrei a eh, provare troppe combinazioni equivalenti che non mi servono a nulla. Ok? Allora come posso approcciarmi? Io ho il problema di generare un insieme. Divide a timpera, come lo divido? Eh, posso generare un insieme un corso per volta. Quindi mi posso chiedere. Approccio 1. Genero l'insieme un corso per volta. Ehm, scusate, così non vuol dire nulla. Genero l'insieme scegliendo, se, eh, decidendo corso per corso se fanno parte dell'insieme se esso fa parte dell'insieme. Cioè, io ho i miei corsi, allora mi chiedo, questo primo esame fa parte dell'insieme o no? Allora, il primo livello della ricorsione avrà come scopo di decidere se il primo esame fa parte dell'insieme o no. E le possibilità sono due, sì o no. Dopodiché, quindi prova a costruire un insieme che abbia analisi matematica dentro e prova a costruire un insieme che non abbia analisi matematica dentro. Poi, fine, ricorsione, a livello successivo mi chiedo, questo secondo corso fa o non fa parte dell'insieme? Sì? No. Nei due casi, quindi che abbia messo analisi 1, provo a mettere o non mettere chimica, che non abbia messo analisi 1, provo a mettere e non mettere chimica, e vado avanti così. Il terzo livello della ricorsione mi concentro sul terzo, in terzo corso dell'elenco, del mio libretto. Ok? Quindi in questo caso, quello che dico è che il livello della ricorsione corrisponde a quale corso sto decidendo se includere o meno nell'insieme soluzione a livello 0 considero se, se includere o meno il corso 0 e così via quindi vuol dire che io Scendo giù, nella ricorsione, con una soluzione parziale. come è, com è fatta la soluzione parziale? È un sottoinsieme, che può includere o non includere, composto però dai corsi tra 0 e 0 livello chiamiamolo L, L-1. Quindi un sottoinsieme possibile che però di sicuro contiene o non contiene, abbiamo deciso, avremo, avranno deciso i livelli della ricorsione superiore, solamente il costo tra 0 e L-1. Quindi, esempio, ehm, a livello, se L, se il livello è C è 4, io potrei avere come soluzione parziale, in ingresso alla mia procedura ricorsiva, eh, l'insieme fatto dal corso 0, il 3, 0-3 ad esempio, oppure, possibile, può essere anche composto da 0-1-2-3, oppure... Può essere composto da nessun corso, perché ai livelli precedenti avrò scelto di non includere nessuno dei corsi, non importa. Questo è il tipo di insieme che mi arriva in ingresso, a livello 4. Un set che avrà al massimo 4 elementi, al massimo 4, al minimo 0, e di sicuro però gli elementi che contiene sono quelli compresi compenditolo 0 e il 3 della lista degli esami. Ok? E quindi il mio scopo del determinato livello del mio livello della ricorsione quindi la costruzione la generazione del sottoproblema è decidere se inserire l'esame L oppure no. E quindi di fatto genero sotto problemi in cui ho esattamente uguale alla, sol alla soluzione parziale non aggiungo, oppure un sottoproblema, o due casi, no? chiamiamoli pure 1 e 2, in cui il sottoproblema invece sia la soluzione parziale che ho ricevuto più unito all'ennesimo corso. Questi due casi e in entrambi di questi due casi devo fare ricorsione. Niente, oggi scambio le vocali. Ok? quindi impostazione alla ricorsione è così, ho un sottoinsieme che costruisco un pezzo per volta e decido ogni volta dove mettere se mettere o no il successivo elemento costruisco e quando mi fermo nel costruire? allora, casi terminali quando è che la ricorsione può finire? Allora, primo caso ovviamente quando L è uguale massimo, cioè non ci sono più corsi. E quindi non c'è nulla che io possa potenzialmente aggiungere. Quindi sono arrivato alla fine della ricorsione, Non ho più scelte da fare e a questo punto posso vedere se la somma crediti è uguale a m, allora devo calcolare la media. Se invece la somma crediti è diversa da m, niente, abbandona questa soluzione, non mi interessa, non mi serve. Quindi ho costruito il insieme, alla fine lo guardo, dico quanti crediti hai? Supponiamo che M sia 120, ne ho 120, sì. Allora vediamo un po' la media, quanto vale, e poi se la media è più alta, ce lo salviamo, se la media è più bassa invece delle eventuali soluzioni precedenti, eh, lo dimentichiamo. Ecco, questa è la soluzione, è il caso in cui noi generiamo comunque, ciecamente. Tutte le soluzioni, e poi solo quando ho una soluzione eh, la guardo e cerco di valutare se è utile o no al problema. In realtà posso far di meglio. E se io ho dopo 5 livelli di ricorsione, no? qui gli esami erano, quanti erano 21 in questo database. Dopo 5 livelli di ricorsione, per caso la somma di crediti è già uguale a M. Allora potrei già fermarmi subito, perché so che se facessi delle scelte dopo che vanno ad aggiungere gli altri corsi eh, sforerei il valore di m e quindi avrei alla fine una soluzione che avrei un miliardo di soluzioni possibili che sono tutte sbagliate, perché erano tutte più crediti rispetto a m. Quindi se per caso e qui lo metto sempre sotto casi terminali, cioè un caso terminale ovviamente è quando finisco i corsi, ma ci sono degli altri casi che posso intercettare per evitare di arrivare fino in fondo ogni volta quando so che, posso, che conviene fermarsi prima. Ad esempio se la somma crediti è già uguale a M. Allora a questo punto valuta la media e non, proseguire sotto problemi, non generare degli altri sottoproblemi. Oppure se la somma crediti è maggiore, fosse maggiore di M. Eh, perché magari al livello prima ne era troppo poco, poi aggiungo un esame, al livello dopo è già troppo, già sforato, no? Devo arrivare esattamente a M. Allora in questo caso esci. Non c'è niente da fare, boh, ho sbattuto contro il muro, giriamoci dall'altra parte, non insistiamo da questa strada, perché ormai abbiamo già sforato. Ok? Eh, non so se si possano anche inventare dei criteri di stop dei casi terminali basati sulla media. Mm. Um. No, non è evidente a prima vista lasciamolo perdere, però uno potrebbe ragionare dicendo ma guarda che io so già che gli esami che mi rimangono sono tutti nella ricorsione, da considerare hanno tutti un, un voto più basso della media attuale, quindi non possono fare altro che diminuirmi questa media quindi non vale la pena continuare però questi sono ragionamenti più fini che bisogna formalizzare meglio perché essendo una media pesata sul numero di elementi variabile bisogna fare attenzione a non tagliare fuori dei casi invece positivi ok quindi vuol dire che abbiamo una ricorsione che è in grado, no, ovviamente, di arrivare fino in fondo, ma anche di fermarsi prima, se questo è utile. E dal punto di vista delle prestazioni, dopo la brutta esperienza di ieri, col quadrato magico, direi che eh, ci viene sicuramente utile, ci torna sicuramente utile. Okay? Quindi questo è un primo possibile approccio, che adesso magari implementiamo. La soluzione completa ovviamente non è altro che la soluzione parziale quando sono arrivato al numero massimo. E facciamoci ancora una domanda. Cosa faccio nel caso terminale? Nel caso terminale innanzitutto valuto m. Cioè, se la somma crediti è diversa da m, non fai niente, return. Beh. Buttiamo via questa soluzione, abbiamo speso un po' di tempo per trovarla. Se invece la somma crediti è uguale a m, uguale a m, valuta la media, l'abbiamo già scritto sopra, e a questo punto confronta la media di questa soluzione è migliore, delle medie precedenti della miglior media conosciuta cioè vuol dire che io durante la ricorsione a me non interessa salvarmi tutte le possibili combinazioni di corsi che hanno esattamente i miei crediti, cioè devo visitare queste combinazioni ma poi non mi interessano, mi interessa solo quella che ha i voti migliori allora ogni volta che trovo una soluzione che abbia esattamente M crediti, calcolo la media e la vado a confrontare con la media della soluzione precedente che avesse anch'essa ovviamente M crediti. Le guardo e dico, una delle due sarà meglio dell'altra, Avrà la media più alta. A questo punto, se ha la media più alta questa che ho appena trovato, la salvo e butto via quella precedente. Quindi di fatto, se sì, allora metto la soluzione corrente, diventa il best. Se no, non faccio niente. Return. Ho trovato una soluzione, ha il numero di crediti giusti, calcolo la media, media 27.4. Eh sì, però con quell'altra combinazione di corsi avevo già 27.5. Allora questa qua non mi serve a niente, contento di averti trovato, arrivederci, vattene. Quindi alla fine della ricorsione ciò che mi interessa è questo best che è stato via via incontrato tante volte, ho controllato e ogni volta che trovo una soluzione la confronto con questo best, se è migliore aggiorno il best e alla fine della ricorsione avrò il best dei best, Avrò il valore massimo di tutte le possibili soluzioni che ho incontrato. E quello è il mio risultato. Quindi dopo che ho trovato una soluzione, non posso accontentarmi dicendo ne ho trovata una, ma devo continuare a cercare tutte le altre perché quelle altre magari sanno migliori. Questo è ciò che distingue un problema di ricerca da un problema di ottimizzazione. Nel caso del quadrato magico, se mi avessero chiesto trovami un quadrato magico, una volta trovato il primo potevo fermarmi. Noi per esercizio abbiamo provato a generarli tutti, ma è raramente il caso in cui devi generare tutte le soluzioni possibili. Hai un problema, trovami almeno una soluzione che funzioni. Nel caso dei quadrati magici le soluzioni sono tutte equivalenti, perché rispettano tutte esattamente gli stessi vincoli. Quindi prendere il primo, il terzo, il centesimo è lo stesso. In questo caso invece abbiamo tante soluzioni potenziali, ma una, perché hanno un vincolo pari al crediti di M, ma una sola avrà un valore maggiore degli altri. Quindi questo non è un problema di ricerca in cui trovami una soluzione di corsi, punto, pur che sia, ma è un problema di ottimizzazione perché sottostando certi vincoli di ricerca, cioè il numero di crediti deve essere M, devo ottimizzare, cioè massimizzare in questo caso una certa funzione di valore, che in questo caso è la media dei voti. La ricorsione serve in entrambi i casi, sia appunto per ricercare e trovo almeno una soluzione, sia per analizzare tutte trovando quella migliore. Ok. Eh, prima di andare avanti, dicevo, a implementare questo, si potrebbe considerare anche un approccio alternativo. Allora, Il nostro obiettivo qual è sempre generare sotto insiemi. Allora nell'approccio 2 posso dire che ad ogni livello aggiungo un corso, devo decidere quale. Completamente diverso, fa la stessa cosa ma scende in una ricorsione in modo completamente diverso. Nel caso precedente, a livello 4 della ricorsione, potevamo avere un insieme che conteneva 0, 1, 2, 3 o 4, 4 elementi. L uguale a 4, vuol dire che eravamo al quinto. Qui invece decidiamo che, ad ogni livello, la soluzione parziale, a livello L, è un insieme di L corsi. Quindi a livello 0 avrò 0 corsi, a livello 1 ne avrò 1, a livello 2 ne avrò 2 e così via. E come faccio a generare la soluzione? Allora, per generare un sottoproblema devo aggiungere un nuovo corso all'insieme esistente. E quindi per tutti i corsi eh, possibili, non ancora nell'insieme, devo aggiungere quindi sotto problema uguale soluzione parziale più corso I. Quindi io sono sicuro che ogni volta che scendo aggiungo un corso. Nel caso precedente potevo scendere una ricorsione e non aver aggiunto nulla, nel senso che la soluzione parziale continuava a essere sempre la stessa di prima perché ho scelto di non aggiungere. Qui invece ogni volta aggiungo qualcosa. Mi chiedo quale aggiungere. Quindi primo livello della ricorsione, avrò 21 scelte possibili, ho 21 esami, mi chiedo qual è il primo esame da inserire nell'insieme? Questo. Ricorsione al secondo livello arrivo con un insieme che ha un corso solo L uguale 1 e scelgo quale altro corso aggiungere tra i 20 rimanenti e così via e poi arrivo in fondo ovviamente i casi terminali sono esattamente uguali a prima perché se trovo su quell'insieme di corsi esattamente i miei crediti faccio il conto della media, eventualmente mi salvo il best. È solo il diciamo criterio di discesa. Prima di implementarli, riusciamo ad occhio a indovinare la complessità di questi due approcci? Complessità ovviamente, nel caso peggiore, quella in cui non, non riusciamo ad anticipare l'uscita nei casi terminali. Allora, nell'approccio 1, allora, io ho massimo n, eh, n livelli. Al primo livello ho due scelte possibili da fare. Al secondo livello ho due scelte possibili da fare. Al terzo livello ho due scelte possibili da fare. E così via. Quindi alla fine, quante combinazioni di scelte posso avere? Cioè quanti nodi terminali della ricorsione avrò? 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Quindi la complessità in questo caso è 2 elevato a n. Se n è il numero di esami. 2 alla 21. Chiaro? È come se voi aveste a fianco dei 21 corsi una carrellina in cui mettere ce lo manca, ce lo manca, ce lo c'è. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quante colonnine diverse potete fare? Beh, due valori diversi in 21 posizioni possibili fa 2 alla 21. Voi mi dite, eh, ma è brutto, 2 alla n, esponenziale, mannaggia, non ce la faremo mai. Eh, aspetta, attenzione, la complessità asintotica è 2 alla n. Ma voi non date asintoticamente milioni di corsi, no? Cioè N in questo problema non crescerà mai più di 25-26. Allora, 2 alla 20 è un milione di combinazioni. E eh dai, ce la possiamo fare. 2 alla 25 sono 32 milioni di combinazioni. Nel caso peggiore in cui non ci fermassimo prima nella ricorsione. No? Fattibile. Beh, ovviamente non dobbiamo fare a mano. No. è chiaro che se n fosse 100 allora non ce la fai più perché l'esponenziale è crescendo però n non è 100 non abbiamo 100 esami diversi e se dovessimo già cercare magari lo studente migliore di tutto il Politecnico allora che hanno veramente tanti esami diversi da, da, da, da gestire forse n potrebbe crescere di più ma nel nostro caso non ci spaventa così tanto e nell'approccio 2? In questo approccio 2 è un pochino più scemo e ha una complessità n fattoriale, come ho sentito dire da qualcuno di voi, perché sto, man mano che scendo aggiungo ogni volta un corso, e quello che sto facendo è di aggiungerli in tutte le combinazioni possibili, in tutti gli ordini possibili. Purtroppo, fatto così, fatto così, mi genera, primo livello scelto il corso 5, al secondo livello scelgo il corso 4, poi un'altra soluzione, al primo livello scelgo il corso 4, al secondo livello scelgo il corso 5, la ricorsione me la genera, questa ricorsione me le genera tutte queste soluzioni. Posso evitarlo? Sì. Sì purché io scelga una forma canonica, standard, in cui elenco la lista. Se Io sto costruendo una lista di corsi, ok? Pescando in posti diversi dei corsi di partenza. Come faccio ad essere sicuro di non generare mai 4-5 e 5-4? Eh basta che io metta un vincolo. Che ogni corso che aggiungo deve sempre essere maggiore di quelli precedenti. Ok, io aggiungo il corso 1, se ho aggiunto il corso 1 posso scegliere al secondo livello tra il 2 e il 21. Se ho aggiunto il corso 5, però i costi da 0 a 4 non li guardo più, 5 neanche perché l'ho già messo, li guardo solamente solo da 6 in avanti. Cioè io ad ogni livello di ricorsione posso scegliere solamente tra i corsi che hanno un numero, una posizione maggiore del dell'ultimo corso che ho inserito di fatto di quello che ha la posizione più alta, ma in realtà è anche l'ultimo, per come li ho inseriti, li inserisco sempre in modo crescente. Quindi vincolo, detto in parole più, più brevi, ma forse meno comprensibili, vincolo la soluzione, la soluzione parziale che, che sto creando ad essere crescente al suo interno, a contenere dei valori crescenti. Crescenti non come voto, eh, crescenti come posizione del corso che considero. Allora, in questo modo elimino tutte le possibili permutazioni equivalenti. Perché, tra se ho 5 corsi o 5 fattoriali per mutazioni diverse, ne scelgo una sola avrà i numeri crescenti lì dentro, tutte le altre li avranno non crescenti. E quindi in questo modo con un'accortezza che in questo caso è fondamentale, quindi permettere solo sequenze crescenti di esami nella soluzione parziale riesco a scendere alla complessità che è di nuovo la stessa 2 alla n che è quella del problema quindi da questa non me la tolgo non si vede a occhio che sia 2 alla n ma è così ho oh, crescenti non consecutive eh? non sto dicendo che le uniche conseguenze che considero sono 1 1-2, 3 1 1-2-3-4, non sto dicendo questo, 1, 1-4, 1-4-12, sì, non considererò mai la sequenza 4-1, o 4-12-7, perché non considero 4-12-7? Per, per, perché di sicuro non sarà quella vincente? No, magari lo è, ma tra 4-12-7 e 4-7-12 scelgo di guardare solo 4-7-12 e l'altra no perché tanto è equivalente. Quindi, beh, questo a volte può essere utile avere questo criterio in cui quando aggiungo, non aggiungo tutte le possibilità perché sono che in realtà internamente al problema ci sono delle simmetrie che fanno sì che alcune scelte non portino a nuova informazione rispetto ad altre e spesso allora a questo punto si dà un ordine agli elementi e si si decide di scegliere solamente sulla base di quest'ordine crescente dimmi allora lui chiede ma il primo algoritmo o il secondo ma soprattutto il secondo se si può eh, tu hai detto semplificare che non è la parola giusta eh, modificare o rendere più efficiente Qua quando dico eh, aggiungere un nuovo corso, in che ordine li aggiungo? In che ordine li considero? Io nel ragionamento che ho fatto li ho considerati in ordine di apparizione, così come sono. Ma nessuno vieta di ordinarli per voto. Oppure lui suggerisce per rapporto tra voto e crediti, quindi il peso specifico. Si può fare. Allora, eh, Cosa significa? Significa che ovviamente considerando i corsi in un ordine diverso genererò un albero di, di soluzioni potenziali diverso. La dimensione di questo albero in teoria è la stessa, perché comunque devo considerare tutte le combinazioni, perché quel criterio lì non è un criterio assoluto, non posso dire che matematicamente perché c'è un problema anche di crediti, no? c'è un corso magari a 5 crediti che è una, un voto molto, ma altissimo, però è l'unico con crediti dispari, ti servono i crediti pari e quello non lo puoi mettere. Non puoi primi passaggi prendere necessariamente No, no. Non puoi a nessun passaggio essere sicuro no? che quella scelta sia la scelta ottima. Tu stai, facendo, stai vincolando qualche cosa? Beh, non puoi. Devo, dovresti dimostrarlo. Ah, se riesci a dimostrarmi che come primo corso che la soluzione ottima, qualunque soluzione ottima, contiene necessariamente quel corso, allora lo puoi mettere. Però me lo devi dimostrare quello, non puoi dire, mi sembra che, no? Se no, stai facendo una soluzione euristica, cioè è di buon senso, ma non esatta. Eh, qual è il vantaggio di partire dai corsi più promettenti? Cioè, ovviamente non possiamo, non siamo neanche obbligati a tapparci gli occhi dicendo tutti i corsi sono uguali, quindi cominciamo a mettere tutti i 18, no. Se io riesco a mettere, prima dei corsi più promettenti vorrà dire che troverò una soluzione best la prima, il primo best che trovo sarà già un best molto furbo e allora magari mi permette di tagliare prima delle altre soluzioni. In questo caso non, è non le taglio perché non ho un criterio per fermarmi prima eh? però eh, in, in altri problemi si può fare quindi un altro criterio su cui giocare è anche quello appunto di scegliere non solo l'approccio con cui scendere nella ricorsione, ma poi anche ad ogni livello investire un po' di tempo per dire vado prima da questa parte oppure prima dall'altra parte. Quello mi permette anche di dire se la, se la ricorsione non riesce a arrivare fino in fondo, perché non ho abbastanza tempo di CPU disponibile, comunque la soluzione che ho intermedia è già buona, perché dentro ci ho messo dei criteri. Nella complessità, ricordiamoci che c'era la formuletta che diceva tempo, tempo per decomporre i problemi più la ricorsione più il tempo per ricombinarli. Quindi noi stiamo cercando di investire più tempo per decomporre i problemi, cercando di essere un pochino più furbi, sperando che questo ci riduca il numero di chiamate ricorsive e che quindi alla fine ci possa convenire. Dimmi. Come faccio a dire che la materia l'aggiungo la oppure no? Io ho come soluzione parziale un insieme. Quindi quando faccio la chiamata ricorsiva, la soluzione parziale, nel primo caso che non l'ho aggiunta, sarà esattamente uguale, non la tocco. Quindi ricevo parziale e inserisco parziale. Nel secondo caso invece faccio un add dell'esame dell e passo l'insieme con l'elemento aggiunto. Quindi, in un caso faccio parziale.add e nell'altro non lo faccio. Adesso a livello di codice lo vediamo. Ok? Sì? No, eh, in questo caso se vi chiedono il numero di crediti dispari, noi per fortuna abbiamo un corso che ha il numero di crediti dispari che è inglese. E allora riusciamo comunque a recuperarlo che vuol dire che se il numero di crediti M fosse pari, di sicuro in inglese non c'è, perché è l'unico dispari, se il numero di crediti totale fosse ehm, di, eh, dispari, di sicuro in inglese c'è. Se, se avessimo tutti esami pari, di, con numero di crediti pari, e ci messe richiesto il numero di crediti dispari, non avremmo soluzione, non c'è soluzione che dia esattamente M. Sarebbe diverso, molto più complicato, formulare un problema in cui il numero di crediti è più vicino possibile a M e contemporaneamente la media più alta possibile, perché a questo punto avrei due quantità indipendenti da ottimizzare. Diventerebbe un'ottimizzazione multifattoriale e si incasina molto di più il criterio di dominanza, è meglio questo, meglio quell'altro. In questo caso abbiamo un vincolo secco, M esatto, e un, un fattore da ottimizzare, la media. Quindi, Ringraziamo l'inglese, e quindi possiamo anche avere delle soluzioni concreti dispari. Ok, buttiamoci al codice. Vabbè, a questo punto, diciamo così, nel, il controller c'è già e di fatto quando l'utente inserisce un valore chiama già un metodo del modello che si chiama calcola sotto insieme esami a cui viene passato il numero di crediti e questo calcolo sotto insieme ai esami vabbè, è vuoto no? <ride> è il lavoro che dobbiamo fare dobbiamo fare basandosi su una procedura ricorsiva che magari possiamo già mettere direttamente anche qua dentro il modello che implementa magari l'approccio 1 perché è quello più semplice no? più semplice da implementare quindi la procedura ricorsiva Cosa riceve? Allora, cosa ha bisogno per, per lavorare? Ha bisogno della lista degli esami completa, che in qualche modo dovremmo acquisire, però questo è un problema più generale. No? Possiamo, visto che è costante, che non cambia, possiamo pensare di averla a livello di classe. Private list di esame, esami. esami. Poi questo la leggeremo dal database. Quindi non, bisogno, non abbiamo la necessità di passarla ricorsivamente a tutte le procedure. Poi avrà bisogno di conoscere qual è l'insieme corrente di scelte fatte, quindi potrebbe essere un set di esami parziale, il livello, E poi ha bisogno di sapere qual è la soluzione migliore vista finora. Anche questa potremmo... List di esame, best. Quindi allora, il primo è esami letti dal database. E va bene. Poi mi servono delle variabili per gestire la ricorsione, che siano la soluzione migliore vista finora e ovviamente per non ricalcolarla più volte la media del best, cioè qual è il voto medio di quella soluzione lì. Quindi questa, questo BEST è ciò che la nostra procedura calcola sotto insieme dovrà restituire alla fine. La vita della procedura ricorsiva è, serve per popolare quella, quella lista BEST. Quindi questa procedura lavorerà così un set qui bisogna metterlo già a punto util, punto ah, l'altra cosa che deve conoscere è il numero di crediti quello che abbiamo chiamato M allora, qui abbiamo una soluzione parziale e quindi ci chiediamo, siamo in un caso terminale? Se no, siamo invece nel caso normale e quindi generiamo sotto problemi. Prendiamo prima il caso normale, che è più facile. In generale abbiamo una soluzione parziale, abbiamo un livello L, e ci chiediamo l'esame della lista esami in posizione L è da aggiungere o no? Questa è semplicemente una scelta dicotomica quindi Provo a non aggiungerlo, provo ad aggiungerlo. Provo a non aggiungerlo. Il che vuol dire che chiamo ricorsivamente la procedura di ricerca passando lo stesso insieme parziale che ho ricevuto io, a cui non ho aggiunto nulla, l più 1, dicendo che l'l non l'ho messo, vedi tu se mettere l'l più 1, m, vado avanti, passo al mio sottostante, lo stesso insieme che ho ricevuto io, perché ho deciso che il corso di mia competenza ho provato a non metterlo. Non c'è da fare nessun backtracking qui perché non ho modificato niente. E quindi posso a questo punto provare ad aggiungerlo. Quindi farò un parziale.add di esami.get di L. Cioè prendo l'esame in posizione L dall'elenco degli esami e lo aggiungo a questo insieme. A questo punto posso fare la ricerca, passando di questa soluzione parziale, che è già stata aumentata con questo esame, L più 1, M. E poi, backtracking, rimettiamo le cose a posto. Quindi per ogni chiamata ricorsiva ne faccio due sottostanti, entrambe a livello L più 1, una in cui non ho aggiunto il corso L, l'altra in cui ho aggiunto il corso L. E lui giù genera, a un certo punto mi devo fermare, e quindi andiamo a valutare e analizzare i vari casi terminali. Allora, il prima, la prima verifica che mi conviene fare è sul numero di crediti. Prima di tutto vediamo se questa soluzione parziale per caso avesse già più di m crediti, scappiamo via più velocemente che possiamo. Quindi calcoliamoci i crediti della soluzione parziale. C'è un metodo che dobbiamo implementare, vabbè. Eh, no, in realtà non è un metodo di parziale perché parziale è dire solo un, un set. Quindi insomma se, facciamolo così. Poi dobbiamo implementarcelo questo metodo. Quindi se crediti maggiore di m, esci e basta. Fine. Oggi ho già troppi crediti, ho sballato la mano e via. Non perdiamoci altro tempo. Se invece crediti fosse uguale a m, allora devo valutare la media. La media è, calcolo la media, della soluzione parziale. E andiamo a vedere se questa media è o non è migliore del best. Quindi se media è migliore, è più alta di, come si chiamava, media best, Allora, ho trovato, ho trovato una nuova soluzione migliore di quella che conoscevo prima. Quindi, sostituisco al best precedente questo che di sicuro è migliore. Quindi, la nuova soluzione best sarà uguale, attenzione a non scrivere parziale, perché dobbiamo clonarla, perché altrimenti facciamo riferimento sempre al stesso oggetto, quindi quando salvo qualcosa devo fare una copia. In questo caso è un oggetto di tipo set, quindi basta semplicemente usare il costruttore di set, set di esame, e gli passo il new S. Scusate. Creiamo un nuovo set, esame, esame, esame, ah sì, ok, eh, parentesi troppo, ah scusate una lista, perché questo dovrà restituire una lista, va bene, noi lavoriamo con l'insieme ma poi alla fine salviamo e restituiamo una lista, ok, forse sarebbe stato meglio restituire un insieme ma fa lo stesso, quindi prendo la soluzione parziale che è un set e costruisco una lista che fotografa il contenuto del set in questo momento, dopodiché il set può cambiare ma la best si è salvata, ho salvata fino alla prossima volta in cui troverò qualcosa di meglio in cui butterò via questo e ne farò un altro. E ovviamente media best uguale media. Quindi qui ho, ho analizzato una soluzione parziale, perché non sono arrivato ancora al fondo della ricorsione, e ho trovato che questa soluzione parziale migliora l'ottimo. Domanda. Devo ancora andare avanti con la ricorsione partendo da questa soluzione? Cioè qua mi sto chiedendo, devo scrivere il return o no? Se return vuol dire che ha salvato questa soluzione e poi da quel ramo della ricorsione non scende più. Se non metto il return dopo che lui si è salvato il best, che è giusto, l'ha fatto bene, poi comunque proverebbe a generare altre soluzioni. È possibile che io generando altre soluzioni, partendo da questa, trovi qualcosa ancora di migliore? No. Perché o non aggiungo nulla, e allora la media non cambia, o aggiungo qualche cosa e allora sforo il numero di crediti. Quindi in questo caso no, è giusto uscire. In altri casi potrebbe aver senso. Trovo una soluzione, questa è buona, me la salvo, ma continuo a costruire perché magari una soluzione più lunga di questa potrebbe avere un vantaggio. Non in questo caso. Però è una domanda che dobbiamo farci, di caso in caso bisogna decidere. Altrimenti... Allora, qui siamo nel caso in cui ho M crediti, ma la media purtroppo non è migliorativa rispetto alla media precedente. Ok, niente... Di sicuro non vale la pena aggiungere altri corsi perché se no gli M crediti e quindi non vado avanti nella ricorsione. Di sicuro non mi serve niente salvare questa soluzione perché ne conosco già una migliore. Esco. Dimmi. In questo caso cloniamo nulla. In questo caso? No? Non cloniamo nulla qua? Sì, lo stiamo clonando, questo qui io non ho scritto best uguale parziale ho creato una nuova e costruito copiandoci dentro eh, gli elementi che attualmente fanno parte del set parziale quando noi cre creiamo eh, una, una, una qualunque collection, quindi una lista, un set, eccetera normalmente il costruttore ce l'abbiamo vuoto perché la creiamo vuota se invece gli passiamo un parametro lui va a costruire una nuova lista, copiandoci dentro gli elementi che, di un'altra collection. Quindi, ovviamente gli elementi esame non li, cambia, non li tocchiamo, quindi non c'è bisogno di clonarli, quelli sono immutabili, le bellezze del database non cambiano. Però il fatto che vengono inseriti in questa lista è una lista separata, diversa. No? C'è questo new qua che parla, perché questo è un oggetto semplicemente list, quindi non ha un metodo clone. Se avessimo fatto un nostro oggetto probabilmente avremmo implementato il clone e avremmo fatto questo lavoro qua. Sì, sì, la, il clone viene fatto assolutamente. Ok, c'è un altro caso terminale da considerare. Allora, crediti maggiore di M, esco. Crediti uguale a M, esco. Crediti, quindi sono qua con crediti minore di M, di sicuro. Eh? Di sicuro, crediti minore di M... Ha senso, quindi devo per forza continuare? No. Devo continuare se c'è da continuare, se ho ancora corsi da poter provare a inserire. Di sicuro il numero di crediti che ho è minore di m, quindi mi verrebbe voglia di provare ad aggiungere dei corsi per aumentare il numero di crediti, ma magari non ho più corsi perché sono già a livello 21 della ricorsione e allora non c'è più niente da fare, ho creato un insieme facendo la ricorsione talmente piccolo, che sono arrivato al fondo e non ho raggiunto i crediti necessari. Allora, allora torno su e farò delle scelte diverse. Quindi devo uscire anche se questo è già il caso del terminale della ricorsione. Quindi se per caso il livello è uguale a il livello L che mi dice quanti, corsi, quanti esami ho già considerato, è uguale al numero di esami che c'erano in totale da considerare, non c'è più nulla da fare. E qual è il numero di esami in totale da considerare? esami.size. punto C'è il numero di elementi nella lista. Questo è il caso terminale normale, naturale. Ho esaurito i dati e torno indietro. Quegli altri due che abbiamo messo prima sono terminazioni, fatemi dire, premature, che potrebbero avvenire anche prima di trovare il terminale, e tanto ci fanno bene. Ok? metto questo dopo, perché se, se si verifichano in, eh, contemporaneamente la condizione crediti uguale m e l uguale esami size, è più importante questa, perché all'ultimo esame ho, ho messo esattamente quello che mi, mi, mi faceva raggiungere gli m crediti, quindi devo valutare prima questa. Ok? Allora, abbiamo fatto il caso medio, creo intermedio, abbiamo fatto il caso terminale, i casi terminali in questo caso, rimane il caso iniziale, cioè l'avvio della ricorsione. L'avvio della ricorsione è compito della procedura chiamante che deve predisporre tutte le variabili della collection in modo che la ricorsione poi possa lavorare correttamente e poter fare la prima chiamata alla procedura di ricerca. Allora, cosa devo fare? Innanzitutto, beh, best e media best devono essere inizializzate in qualche modo. Quindi, best uguale new array list vuota, tanto per non avere del null pointer exception durante il codice della ricorsione. Ovviamente prima di iniziare la ricorsione eh, non conosco un BEST, no? e quindi posso mettere come media BEST un valore che sicuramente è inferiore alla media dei vostri esami. Ok, dopodiché eh, la soluzione parziale crea un nuovo insieme vuoto e a questo punto posso avviare la ricorsione. Cerca parziale che è l'insieme vuoto a cui via via la ricorsione aggiungerà elementi, il livello 0 che è il livello di partenza, m che è il numero di crediti e che è la variabile numero di crediti che ho ricevuto come parametro. potrei anche mettere null qua, adesso ci pensavo. Perché così se la cerca non trova nulla, perché magari, quando è che non trova nulla? Quando non c'è nessuna combinazione di corsi che mi dà esattamente m crediti, allora questa procedura ritorna null, perché vuol dire che non c'è soluzione. Questo documentiamolo però, altrimenti... Quindi trova la combinazione... di corsi, avente la somma dei crediti richiesta, che abbia la media massima. Quindi può ritornare ehm, l'elenco dei corsi ottimale, oppure Null se non esiste alcuna combinazione di corsi che somma al numero esatto di, credito, di crediti, che è l'unico caso in cui non riesco a darti una soluzione. Se riesco ad arrivare a m crediti la, la media può essere sgualfissima, può essere 18, 17,5, non lo so, eh, ma ti ho comunque dato una soluzione. L'unico caso in cui non riesco a darti una soluzione è quando proprio non c'è nessuna combinazione, quindi se mi hanno chiesto 300 crediti, se mi hanno chiesti 2, non, non riesco a darti una soluzione. Tutti gli altri valori tra il 3 e il 180, insomma quanti sono? Dovrei riuscire a trovare una combinazione, almeno una combinazione e poi vediamo la media quale sia. Ok, questo dovrebbe essere abbastanza completo. Dobbiamo implementare questi due metodi noiosissimi e eh, leggere il database. Dimmi. Eh, fatti, il database, la lista di esami. La lista di Eh, infatti, leggere dal database e la lista di esami. La lista degli esami conviene leggerla nel costruttore del model, in questo caso, no? Quindi questo model adesso non ha nessun ancora costruttore, ne creiamo uno che chiede al DAO di leggere la lista degli esami, quindi eh, esame DAO new esame DAO e caro esame DAO dammi la lista, quindi dis.esami uguale dao.get tutti esami ce già, è già fatto. Quindi quando costruisco il modello lui si va a leggere i dati del database. E poi dobbiamo ovviamente implementare questi due metodi, somma crediti che devo creare E semplicemente insomma uguale a 0 for eh, esame e due punti parziale Somma uguale somma più e punto get crediti. return somma. La somma. E' idem per la media, nel senso che questo calcolo media avrà un double. media uguale 0 for esame e parziale eh, media uguale media più e.get voto e poi return media diviso quindi adesso ho fatto la somma dei voti e poi devo dividere la somma di crediti no devo dividere per il numero di esami ma ciò che devo sommare è allora la media pesata devo fare la somma di voto per crediti diviso la somma di crediti ok quindi e.getvoto per e.getcrediti diviso vabbè dai Facciamo gli efficienti. Teniamo conto in parallelo della somma e dei crediti. E quindi, così. Si poteva usare il metro sotto, ma avrei fatto una passata in più sulla collection. Vabbè, ma questi sono metodi di quelli antipatici, no? Eh. Cosa ci manca? Forse niente. Il controller calcola questi sotto insiemi, ah dobbiamo stamparli ovviamente ancora, mi sono spostato nel controller. metto così senza formattazione, poi si può mettere più carino, ma per ora proviamo a vederlo. Prendo questo sotto insieme, voti, calcolato, sappiamo che può essere null. Dimmi? Sì? Calcola media, dimmi. Ok? Allora, riproviamo, proviamo adesso a farlo funzionare, vediamo cosa succede. Allora, prendiamo il main. Allora, numero di crediti, 50%. è stampato una cosa brutta da vedere ovviamente questo codice 30 poi ha messo un altro 30 poi ha messo un 29 un 30 e un 27 e un 28 boh. noi sappiamo che in teoria se inseriamo 3 dovremmo trovare solamente inglese se inseriamo 2 non dovremmo trovare nulla e quindi una bella eccezione qua sotto che poi ovviamente dobbiamo gestirla eh, ma oggi siamo concentrati sulla ricorsione se mettiamo 100 crediti ci pensa un po' neanche tanto e ovviamente mi dà un insieme di corsi più lungo poi dobbiamo formattarli, incolonarli bene fare le somme ma adesso è solamente per avere una impressione che stia facendo la cosa giusta 101 E quello che non abbiamo stampato qua è la media. penso sarebbe interessante vedere se do dei, delle cose un po' più strane. La media potrebbe essere più difficile. Se io, però, provassi con 200, mi è venuto spatta l'eccezione perché ha restituito un null, perché ovviamente non ho abbastanza corsi per fare 200 crediti. Adesso, qui è da gestire tutti gli errori, i messaggi, eccetera. No? Però, sta facendo la cosa giusta. Se ho troppi pochi crediti, troppi, oppure, sai, artificiosamente dicessimo che in inglese non è da tre crediti ma è da due e quindi chiedessi, qui devo far ripartire il programma perché mi rilega il database, chiedessi un qualunque numero di crediti dispari dovrebbe, qui 100 dovrebbe trovarli, 101 no. perché essendo tutti pari non riesce mai ad arrivare al numero esatto. E mettiamolo a posto. Ok? Quindi rimanendo il focus sulla ricorsione, alla fine siamo qua. Generazioni sotto insiemi. Questo è il modo più semplice. Provo a mettere, provo a non mettere. Domande? Dimmi. Giù? Qui o sotto sotto? Qua. Allora a me preoccupa un po' <ride> che voi siate preoccupati di questi calcolini qui e non della ricorsione in quanto tale, no? perché vuol dire che la ricorsione è più facile delle cose, queste cose qua dovrebbero, Io le chiamo metodi noiosi, perché in realtà non c'è nulla di intelligente, bisogna solo fare i conticini giusti, scandire le, le collection e cose di questo genere. Visto che abbiamo due minuti ancora, volevo presentarvi il mio amico. quando vi trovate di fronte, questa è una tecnica che dicono che funziona abbastanza, di dotarvi di una paperella di gomma o qualche altro animale di vostro gradimento, soprattutto su questa fase qua. Cioè, quando ragioni su un problema, io ho avuto il vantaggio che avevo di fronte voi e quindi dovevo ragionare con voi, convincervi e quindi Contemporaneamente convincevo me stesso no, del fatto che la cosa fosse giusta così, poi ogni tanto c'era qualcuno che diceva no, guarda che è sbagliato, ben venga, no? Poi a volte non, non sempre uno può avere, quando si può, no? proprio in generale nell'informatica è molto in uso la tecnica del peer programming, cioè programmare a due, due persone insieme, discutono, poi magari un po' scrivo io, un po' scrivi tu, no? però ci si confronta. A volte non hai una persona insieme quindi ti prendi una paperella a cui andare a spiegare quello che stai facendo e il fatto stesso di spiegarlo non eh, so però a volte uno è talmente disperato che eh, eh, il fatto stesso di spiegarlo ti chiarisci esattamente ciò che stai facendo questo in fase di concettualizzazione quindi impostazione dell'algoritmo ancora di più in fase poi di debugging quando dici non funziona perché allora cerchi di, di capire secondo me non funziona per questo motivo dove l'errore, eccetera. Okay? Quindi sempre con voi nello zaino eh, il vostro, la vostra controparte di programmazione. Va bene. Vi lascio fare un po' di intervallo e poi la lezione dopo.